Allora, il punto 2 dell'esercizio, dell e quindi la seconda metà di questa lezione, eh, richiede di implementare una simulazione di eventi eh, sul grafo. Allora, tra chi di voi ha provato a farla, alcuni hanno considerato il fatto che probabilmente il meccanismo della coda degli eventi, eccetera, eccetera, in questo caso, poteva essere superfluo che eh, di fatto bisognava eh, diciamo così, simulare ehm, n persone, il comportamento di n persone, che era n, n erano questi famosi bioingegneri, per 36 mesi, quindi 12x3, 36 mesi. Quindi bastava alla fine un doppio loop che in una, in un, diciamo, con un indice ciclavo sui mesi, con l'altro indice ciclavo sugli, sugli ingegneri e non avevo bisogno di creare l'evento, la coda, eccetera, eccetera e quindi questo esercizio in realtà si poteva fare appunto semplicemente ragionando su, su dei cicli perché avevamo una casistica in cui il tempo era predefinito e gli eventi erano esattamente predefinibili fin dall'inizio Allora, alla domanda si poteva fare anche così senza gestire una coda degli eventi? Ovviamente sì, nel senso che l'importante è che uno calcoli il risultato che è richiesto simulando quel, eh, quella situazione Uh, gestire una simulazione con la coda degli eventi uh, è la soluzione più generale perché ci permette di gestire vari tipi di eventi uh, e gestire vari tipi di uh, diciamo così, intervalli temporali se io avessi anche solo aggiunto uh, la clausola che quando so, l'ingegnere um, cambia un gene deve rimanerci almeno per due mesi e allora si sarebbe complicato tantissimo se voi anche dal punto di vista del codice se voi l'aveste generato semplicemente con un ciclo. No? Mentre invece generando gli eventi vabbè, vuol dire che il cambio genere lo, lo schedulo tra due mesi anziché tra uno. Fine. E quindi sarebbe una piccola, diciamo così, dettaglio implementativo per gestire delle varia, varia, variazioni, anomalie, diciamo, diversità di, di trattamento. Ok? Quindi. Eh, io adesso lo risolvo eh, usando il metodo normale, cioè, classico delle simulazioni usando la coda degli eventi eh, perché poi è quello più generale che anche nel caso in cui ci fossero delle clausole un pochino più complicate eh, sappiamo, le possiamo gestire senza, senza dover diciamo così, stravolgere il codice o complicarlo eccessivamente eh, ovviamente in questo caso specifico si poteva tranquillamente fare senza, senza ricorrere a quella, a quella struttura con una cosa un pochino più semplice proprio perché l'esercizio lo permetteva allora cosa dobbiamo fare? dobbiamo simulare eh, questi n bioingegneri che ogni mese decidono quale gene studiare okay? loro partono tutti, quindi all'inizio del tempo tutti gli ingegneri studiano il gene selezionato dall'utente e poi ogni mese decidono se continuare a studiare quel gene oppure studiarne uno diverso Ehm um, come in tutte le simulazioni, la cosa più critica è eh, capire bene qual è il, il modello del mondo, quindi quali sono le informazioni di cui devo tenere traccia. Allora, a me sembra che eh, di mese in mese, no, l'unica informazione che varia è l'associazione, il mapping tra eh, ingegnere e gene. Quindi, mh, se io ti dico esattamente su, su quale gene lavora ciascun ingegnere, Uh, quindi sul gene 1 lavorano questi 3, sul gene 2 lavorano questi altri 2, eccetera, eccetera. Io ti ho dato una descrizione completa di quello che sta diciamo, succedendo in questo mondo simulato. Questo lo posso rappresentare in due modi. Secondo me, o una struttura dati che, dato l'ingegnere, mi dica su quale gene sta lavorando quell'ingegnere, oppure una struttura dati che, dato un gene, mi dica se e quanti, magari quali, forse il quale non ci serve in questo caso specifico, dato un gene, mi dica quanti sono gli ingegneri che lavorano su quel gene lì. Okay? Quindi eh, si poteva, secondo me, risolvere con due, con due modelli, chiamiamoli modelli del mondo diversi. Adesso proviamo a vedere un po' il codice e a ragionarci a livello di codice. Allora, per semplicità, fatemi creare una classe nuova, simulator, anche se in realtà queste cose le potremo tranquillamente mettere dentro il modello. Eh? però solo per tenere le cose lievemente separate allora, ingrandiamo lo schermo ehm, quindi abbiamo detto, dentro il simulatore abbiamo sempre la coda degli eventi abbiamo il modello del mondo abbiamo i parametri di input gli input e I risultati e i valori calcolati in output, ok. Allora, il modello del mondo. Partiamo da qua Mi serve qualche cosa che mi dica in ogni momento, il modello del mondo è la parte variabile, ciò cioè che la simulazione fa evolvere, e quindi posso avere una possibilità 1 eh, che potrebbe essere, dato, eh, dato un ingegnere, dimmi su quale genere lavora la possibilità 2 è dato un gene dimmi quanti ingegneri ci lavorano e questo come lo, lo posso mappare in uh, come strutture dati beh uh, supponiamo che gli ingegneri non abbiamo informazioni sugli ingegneri li possiamo semplicemente rappresentare con un numero un numero diciamo da 0 fino a n-1 no? allora in questo caso per sapere su quale gene lavora un ingegnere il, la struttura dati più semplice è semplicemente una lista di geni. Eh, gene studiato oppure chiamiamolo studiagene No, gene studiato. quindi in questo modo che cosa abbiamo? abbiamo una lista che è indicizzata col numero di ingegnere quindi farò un, eh, nel mio codice e poi quando voglio conoscere i geni avrò eh, genestudiato.get dal numero di ingegnere quindi numero di ingegnere numero 0, 1, 2, 3 a, a, a, accedo a questa lista e mi, da, mi dice qual è il gene che eh, diciamo, questo ingegnere sta studiando. Da ingegnere a gene studiato. E quindi io scandisco tutti gli ingegneri da 1N, anzi da 0N-1, e ciascuno mi dice qual è il gene che sta studiando, e ogni volta chiaramente eh, aggiorno questa quest informazione. La seconda modalità invece è diversa, che eh, invece prevede che Uh, ad esempio io crei una mappa che dai geni uh, mi dia il numero, hm? quindi come lo chiamiamo questo, uh, numero, numero ingegneri, una mappa che dato un gene mi dica quanti ingegneri stanno lavorando su quel gene in quel momento mi serve una mappa e non una lista perché chiaramente l'indice non è un indice numerico ma è un indice di tipo gene, di tipo oggetto e quindi mi serve una mappa per poterlo indicizzare e quindi ad ogni volta io dovrò andare ad aggiornare, eh, incrementare o decrementare questo valore eh, che mi dice quanti ingegneri stanno lavorando su un, un singolo gene allora ovviamente eh, questa informazione è la stessa, no? rovesciata nei due modi possibili ma eh, posso ricavare l'una dall'altra e viceversa in realtà nel caso 1 ho qualche informazione in più perché tengo anche traccia di chi sta studiando un certo gene. Mentre nella seconda, avendo solamente un integer come, come valore della mappa, non ti so dire chi, ma so solamente dire quanti. Quindi eventualmente dovessi tirare fuori altre strategie del tipo, dimmi, qual è lo scienziato che ha studiato più a lungo un certo gene, cose di questo genere, non le potrei fare con la seconda cosa, con la seconda struttura dati, le potrei invece fare con la prima. Allora, io quello che ho visto, forse tra i commenti che sono usciti in te su Telegram, che non sono chiaramente esaustivi, eh, ma molti di voi si sono orientati verso questa seconda soluzione. Eh? Forse perché in altri casi avevamo già usato una mappa per tenere traccia delle quantità e così via. Eh, io devo dire che eh, invece mi sarei orientato più sulla prima perché mi sembrava più semplice da gestire semplicemente. Cioè mi metto dal punto di vista, dipende un po' da che punto di vista vi mettete, mi metto dal punto di vista del gene o dal punto di vista del, dell'ingegnere, del, del bioingegnere che deve studiare il gene. Eh, a me veniva più così spontaneo pensare alla prima, perché per me l'evento che, eh, che adesso creiamo nella coda è il bioingegnere che ogni mese decide quale, mese, quale, quale gene andare a studiare. E quindi io sono l'ingegnere numero 7 sto studiando questo gene ok, il prossimo mese che cosa farò? e allora eh, ho l'informazione su quale gene sto studiando e posso eventualmente aggiornare questa informazione ok? quindi se non vi dispiace io porterei avanti la soluzione numero 1 forse è anche più utile perché magari è diverso da quello che avete fatto molti di voi, così ci vediamo una, eh, una soluzione diversa mm? si poteva fare in entrambi i modi come dicevo a me è parso più, più semplice, più immediato Dire ok, io ho questi n ingegneri E ciascuno studia un gene Ok, mettiamo in un array i geni che ciascuno di questi studia Visto che il num questo numero n è costante ehm... Ok, e quindi scelgo di rappresentare l'informazione Con questa lista Poi ovviamente mi servirà anche eh, Scusate, metto, devo metterci un private davanti poi mi serve anche come modello del mondo ovviamente il numero di ingegneri, n tot ingegneri, quello che nel testo era chiamato n, ma chiaramente una variabile non la possiamo chiamare solo n, se no non si ricordiamo più che cosa, che cosa memorizza. Queste sono le due informazioni, ma in realtà il numero totale di ingegneri me lo vedo più come un parametro di input, scusatemi. Um, ok. Gli eventi, quindi noi dobbiamo far evolvere questo, questo array, no? eh, se avessi, facciamo ancora un esempio, se avessi 5 ingegneri eh, lo, li chiamerei, avrei un array in cui contiene gene1, gene1, gene, gene 3 ad esempio, gene1 e di nuovo gene2. No? Quindi un array che contengono dei geni e ciascuna posizione di questo array rappresenta il gene studiato da, da ciascun ingegnere che corrisponde all'ingegnere numero 0, all'ingegnere numero 1, all'ingegnere numero 2 e così via ok, okay eh, la coda degli eventi quindi in questo caso cos'è? è un evento che mi rappresenta il fatto che un eh, ingegnere sceglie su quale genere lavorare il prossimo mese quindi posso crearmi una mia classe evento in questo caso ho eventi di un solo tipo quindi sarà molto semplice questa classe non devo gestire il tipo di evento perché il tipo è uno solo è passato un mese e devo decidere cosa fare e quindi avrò l'informazione eh, del tempo chiamiamolo T che è un numero intero che va da 0 a 36 in questo caso non, non ci serve fare di più non ci serve rappresentare direttamente Java.time con gli anni i mesi sono 36 mesi Uh, e poi il numero di ingegnere private int n ingegnere numero ingegnere uh, C'è una. A. Hm? semplicemente questi due campi che mi dicono ok al tempo t uh, l'ingegnere numero 7 deve decidere quale genere Studierà a quel tempo dal mese successivo, Giovanni ha usato invece, ci sta suggerendo di usare il local date per la simulazione. Può, può sicuramente andare bene. e Poi ogni volta tu dici: il dato di inizio il dato di, fine, il dato di inizio è oggi, data di fine è oggi più tre anni e poi aggiungerai ogni volta un mese, no? questo sicuramente può andare bene, in realtà è una sovraspecificazione, perché la simulazione non ci dice quando avviene questo, se avviene now, cioè oggi, oppure cent'anni fa, oppure tra cent'anni nel futuro, eh, quindi stai simulando un tempo specifico, che cioè, non, non, è, non, è, non è richiesto ma in realtà il risultato non, non cambia ecco. cioè, si poteva benissimo fare anche con, dei, con delle date vere ipotizzando così a piacere una, una data d'inizio data um, se uno non volesse usare una data di inizio specifica si complica un pochino di più la vita ma in Java.time può usare gli oggetti tipo duration quindi ho una duration e praticamente stiamo misurando una durata tra un istante iniziale non definito e un istante che stiamo simulando, quindi aggiungo ogni volta un mese all'oggetto duration, duration serve per misurare intervalli e quindi non è collocato a nessun punto nel tempo, quindi sì, ci sono vari, vari modi di farli, io come sempre ho il vizio di cercare il modo più semplice. Eh, vabbè, questo evento ovviamente avrà i suoi metodi, quindi il costruttore lo dobbiamo fare, il, um, I getter, non i setter, l'evento per noi cerchiamo di gestirlo come oggetto immutabile e quindi solamente i get. E poi ovviamente poiché lo vogliamo mettere in una cosa prioritaria, dobbiamo fargli implementare il comparable con altri eventi e quindi dobbiamo. Eh, fargli implementare public int compare to event other in cui andrò a a return this.time meno other.time in questo caso sono interi quindi posso fare direttamente la sottrazione hm? ok um... E qui inviamo la classe evento, grazie alla quale quindi possiamo tornare al simulatore e costruirci la coda degli eventi. Private, priority queue, di event queue. Poi, quali altri parametri influenzano la simulazione beh sicuramente la simulazione è influenzata dal numero totale di ingegneri eh, poi ci sono delle costanti che però possiamo indicare qua eh, anche come, come parametri però le, sappiamo che le tratteremo come costanti però potrebbero essere il Tmax che sono 36 numero mesi della simulazione simulazione poi abbiamo la probabilità di mantenere lo stesso gene, quindi possiamo anche metterla qua, double, eh, probabilità, scusate qui mancava un int, probabilità eh, mantenere gene, che è 0,3. altri parametri Beh, 70 ovviamente è complemento di 30 quindi non, ci, non è un dato in più n è un parametro di ingresso che è scelto dall'utente l'unica parametro di ingresso veramente variabile è l'n perché è scelto dall'utente eh, altrimenti eh, gli altri sono delle costanti che semplicemente per comodità definiamo dentro una variabile per chiarezza del codice i valori calcolati, che cosa calcola questo simulatore? Questo simulatore mi, mi calcola, punto D, alla fine della simulazione, è identificare quali geni sono in corso di studio e il rispettivo numero di ingegneri ad essi associati. Ehm, allora, qui alcuni forse l'hanno inteso non in modo corretto, qui dice alla fine della simulazione quali geni sono in corso di studio, a tempo presente. Quindi sono in corso di studio alla fine della simulazione. Quindi a me interessa solamente quali sono i geni che al mese 36 sta sono studiati da almeno un, eh, un ingegnere. Okay? Non mi interessa tenere traccia di tutti i geni che sono stati studiati e poi magari nel mese 36 non c'è più nessuno che li stia studiando perché sono tornati a zero. Okay? È una fotografia dello stato del sistema al mese 36 e quindi in realtà l'informazione che devo fornire in uscita è, ehm, è ehm, ricavabile facilmente dallo stato del sistema, perché io basta che vada ad analizzare lo stato del sistema al mese 36, quindi non mi serve in questo caso tenere traccia di ulteriori informazioni, okay? e quindi in questo caso questi valori calcolati li possiamo, li dedurremo ridurremo da gene studiato. Poi c'è il suggerimento nella chat di Corinne, giustamente, che mi dice che tra i parametri di input c'è anche il gene di partenza, assolutamente sì, e quindi dobbiamo aggiungerlo, me l'ho dimenticato, grazie, jeans, eh, chiamiamolo star Gen. Ok, allora con questo siamo pronti a implementare i metodi del simulatore. Uh, implemento un costruttore, uh, implemento un costruttore in che userò per inizializzare la simulazione. E questo costruttore riceverà come ingresso ovviamente il gene di partenza, quindi jeans start e il numero di ingegneri, int n. Eh, Giovanni mi sta dicendo ma ci serve anche il grafo? Sì, probabilmente mi serve, cioè, anzi non probabilmente, mi, sicuramente mi servirà anche il grafo, eh, fatemelo aggiungere nel momento in cui mi serve, ok? Eh, adesso cominciamo e poi così capiamo qual è il momento in cui mi serve il grafo e allora andremo poi ad aggiungerlo perché è una cosa che onestamente la prima volta che ho iniziato a scrivere questo codice non ci avevo pensato e allora magari riproduciamo questo, non è un problema si va avanti in modo incrementale allora um, inizializzare il simulatore Allora potremmo avere un metodo init in questo caso uso direttamente il costruttore per inizializzare le variabili che mi servono allora Cosa devo fare? O conosco start e conosco n, quindi come prima cosa li vado a memorizzare dis.stargin uguale start e dis.numero totale di ingegneri uguale n, e così poi ce li ricordiamo Poi abbiamo, ehm, dobbiamo a questo punto inizializzare la coda degli eventi e eh, il modello del mondo questi due li abbiamo già inizializzati dall'input e queste sono delle costanti. Quindi ci mancherà Q e gene studiato che dobbiamo inizializzare. Allora, eh, la coda degli eventi è facile da inizializzare perché io devo semplicemente aggiungere un evento al tempo 0 per ciascuno degli ingegneri. Quindi avrò un ciclo che per ciascuno degli ingegneri che va da 0 a int che è un intero, uh, a numero di ingegnere minore di dis.totale numero totale ingegneri, numero ingegnere più più, per ciascuno di questi signori, alla coda add, aspetta che la coda devo crearla prima, dis.q uguale new priority list, se no il pointer exception si arrabbia con me, ok, eh, allora a questo punto ho creato la coda e posso aggiungere un nuovo evento in cui eh, t numero di ingegnere, quindi al tempo 0 il numero di ingegnere, sto simulando, quindi sto inizializzando la coda con tanti eventi, tutti al tempo zero, con i vari numeri ingegneri 0, 1, 2, 3, 4, 5 ok? e poi subito dopo, quindi qua inizializzo la coda e poi subito dopo andrò a inizializzare anche Senti, facciamoci più spazio inizializzo anche la, eh, il modello del mondo Eh, diciamo così, creando un array con totinge valori pari a, al gene di partenza star gene giusto? tutti all'inizio, tutti e 30, tutti e 20, tutti e n partiranno sempre dallo stesso gene eh, quindi anche lì ho no? un ciclo for n ing uguale 0 identico con quello di prima potevo anche unirli ma per tenere separati n più, più. Eh, dovrò aggiungere all'array e anche qua l'array lo devo creare dis.gene studiato uguale new array list Uh, vuoto Array list devo importarlo, dice lui, ok, e quindi dis.gene studiato, semplicemente aggiungerò una copia del gene del riferimento al gene di partenza, mm. faccio add, non posso fare set subito perché nell'array inizialmente ha zero elementi, quindi prima devo creare tutti gli elementi, tutti uguali al gene poi una volta che li ho, in questo render semplicemente a fare get a set per andare a rimpiazzare i singoli valori eh, in funzione del singolo diciamo così, eh, del singolo ingegnere del genere studiato dal singolo ingegnere allora questo dovrebbe essere tutto ciò che mi serve come inizializzazione ok, e quindi ci serve un secondo metodo che sia il metodo run public void run, che esegue la simulazione vera e propria. Mm? Uh, ho un ciclo solito sulla, sulla coda degli eventi, quando while uh, not this.q.is empty, finché la coda non è vuota, allora vado a prendere il singolo evento uguale q.pol e poi lo elaboro, adesso in questo caso avendo un solo tipo di evento possiamo fare direttamente qua nel codice non ci serve la funzione process event che facevamo solitamente quando dovevamo fare quel grande switch tra le varie tipologie di eventi no? in questo caso è molto semplice quindi in questo caso devo Um, valutare siamo al tempo t ecco possiamo estrarre i dati questo è facile allora int uh, t uguale event.get int uh, estrago i dati per comodità no? il in numero ingegnere uguale event.get numero ingegnere E poi mi può anche servire il gene che, che sto studiando adesso, chiamiamolo G, eh, che lo estraggo dai geni studiati dall'ingegnere.get numero ingegnere. Ok? quindi ho tutte le informazioni, mi dice ok, adesso stai simulando il fatto che al tempo T questo ingegnere sta studiando questo gene e deve decidere che cosa farà al mese successivo. Allora innanzitutto mi devo, devo controllare se al mese successivo dovrò ancora simularlo questo, quindi perché, perché se per caso T fosse già raggiunto, fosse già arrivato al limite massimo, fosse già 36, allora non devo, eh, riparto da 0, quindi fosse già 35, eh, non devo più simulare nulla e quindi mi posso fermare se invece t non è ancora arrivato al massimo allora dovrò simulare il mese successivo ok? quindi eh, se t è minore t minore di dis punto t max allora faccio tutto quello che devo fare altrimenti Niente, ho estratto un evento che mi dice guarda al tempo 36, questo utente sta studiando questo gene, ma poiché sono già 36, non fare più nulla dopo. Ok? Qui non c'è un, un else per questa if, else non creo più l'evento e quindi mando ad esaurimento la coda degli eventi. Se no, invece devo decidere che cosa studierà il mese prossimo, quindi cosa studio il signor N ninge al mese t più 1 allora, prima di tutto ho il caso che in cui vado a verificare se eh, continuo a studiare lo stesso gene oppure cambia Ok? e questo dipende da una probabilità che è eh, del 30% quindi se eh, if un numero casuale mat.random è minore della probabilità di mantenere il gene quindi mass.random mi dà un numero casuale uniformemente distribuito tra 0 e 1 se questo numero è minore di 0,3 nel 30%, nel 30 dei casi uscirà un numero minore di 0,3 e nel 70% dei casi invece uscirà un numero maggiore di 0,3 allora in questo caso se devo mantenere il gene mantieni altrimenti cambia. Mantenere il gene che cosa vuol dire? Beh, Vuol dire che questo signore il mese prossimo continuerà a studiare lo stesso gene. Quindi io genererò un evento che mi dice guarda che al mese t più 1, eh, lui rivaluterà che cosa fare, ma nel frattempo eh, continua a studiare lo stesso gene. Quindi la non devo modificare gene studiato perché quella parte del modello del mondo non cambia, lui stava studiando il gene G, continua a studiare il gene G e eh, mi ricordo che il mese prossimo dovrò di nuovo decidere, quindi semplicemente aggiungerò un evento alla coda in cui eh, schedulo che per il tempo t più 1 il, devo andare a, eh, a decidere di nuovo che cosa farà il mio ingegnere ma non modifico il resto, cioè non devo modificare i geni studiati se invece devo cambiare, qui la, la parte un pochino più complicata di questa simulazione eh, devo trovare un altro gene, un gene nuovo su cui spostarmi che sia uno dei geni adiacenti a quello attuale con una certa probabilità però, okay? Allora, come gestiamo questo discorso delle probabilità? Ehm, che è mandato, non dico in palla, ma è un po' in confusione, oppure è la prima volta che eh, magari alcuni affrontavano questo, cioè, questo tema. No? Allora, noi abbiamo eh, ciò che ci dice il testo, è, e ci dice guarda che tu devi scegliere uno dei vicini, con una probabilità che sia proporzionale al peso dell'arco che ti collega con, con questi vicini. Mm? Eh, come lo possiamo eh, diciamo così, calcolare? Qual è diciamo, come approccio generale? No? Quando io devo estrarre un valore casuale o fare una scelta eh, casuale che dipende da, da, da diversi fattori. Allora, fatemi provare a, a illustrarlo graficamente se ci riesco. Eh... Togliamo questa che non c'entra. No? Immaginate che voi avete i, i vostri vari eh, geni, no? quindi chiamiamolo G1, G2 e G3, no? sono gli adiacenti. E questo qua ha un peso di 0,77, l'altro ha un peso di 1,21, l'altro ha un peso di 0,99, chi se frega. Okay? Queste chiaramente non sono probabilità sono i pesi associati ai vari geni che sono i geni adiacenti al G no? da cui stiamo partendo eh, cosa devo fare? io devo estrarre un numero casuale tra 0 e la somma di questi tre quindi 7 più 1, 8 8 più 9 17 eh, 7, 2, 9 1, 10, 19 9 no, riporto 1 1 più 1, 2, 2,97. Estrarrò un valore casuale tra 0 e 2,97. Io me lo immagino così. Mi immagino di mettere in verticale, impilare pilare in verticale, il gene 1 con una barra alta 0,77, il gene 2 con una barra più alta 1,21 e il gene 3 con una barra alta 0,99 adesso mi è venuto forse troppo corto il gene 3, dovrei allungarlo un pochino di più, così. Ok? Quindi io impilo queste sbarre, queste diciamo lunghezze, questi segmenti, proporzionali al peso, e ho una, eh, una, una, una superficie totale, una lunghezza totale, no? proprio di 2,97 allora io estraggo un numero casuale tra 0 e 297, quindi questo numero casuale potrà cadere qui, potrà cadere qui, potrà cadere qui, potrà cadere qui, eccetera. A seconda di dove cade questo numero casuale, eh, vedete che ovviamente se G1 è più piccolo, la probabilità che il numero casuale cada dentro G1 è più bassa. Eh, G, poiché G2 è molto maggiore, come estensione la probabilità che il numero casuale, che di per sé è uniforme, il numero casuale viene, viene estratto uniformemente su tutta l'altezza complessiva però la, la probabilità che cada nel pezzo più grande è chiaramente maggiore è proprio proporzionale alla lunghezza di questo pezzo okay? allora io prenderò questo numero, questo numero mi viene 1,5 ad esempio, che è un numero casuale tra 0 e 2,97 cosa dici? allora cosa dico? non posso andare, attenzione all'errore che alcuni hanno fatto, a confrontare 1,5 con 0,77 con 1.21 e con 0.99 separatamente, no, 1.5 mi rappresenta questa distanza, 1.5, e allora mi vado a chiedere, 1.5 ricade dentro G1? Allora prendo G1, 1.5 ricade dentro G1 più G2? Allora prenderò G2. 1,5 ricade dentro G1 più 2 più G3, allora prenderò G3. Okay? Quindi devo scegliere, se questo è un numero random, lo chiamo R, il gene per cui R sia minore di eh, G1 più G2 più G, eccetera, eccetera, eccetera. La prima volta che trovo una somma delle dei valori, dei pesi, no? relativi ai singoli geni, che sia maggiore a questo numero casuale, allora vuol dire che l'ultimo gene che ci ho messo era quello che mi ha fatto superare la soglia, e quindi è il gene da prendere. Lo potete vedere così, alcuni lo vedono meglio così, dicendo che ho il gene 1 che ha una certa eh, fetta, il gene 2 che ha una fetta più grande, il gene 1, 2, 3, e il gene 3 che ha una fetta più grande dell'1 ma più piccola del 2, no? Allora immaginate di andare al casino e di giocare alla roulette con una roulette i cui numeri non sono tutti uguali, tutti equidistanti, ma hanno una eh, ampiezza diversa. E a un certo punto la ruota si ferma a un certo punto. E la probabilità è chiaramente che esca il 2 è maggiore rispetto alla probabilità che esca il 3 perché occupa una superficie maggiore rispetto al punto casuale in cui la ruota si può fermare o la pallina si può fermare dipende un po' com'è, se pensate alla ruota della fortuna che gira e c'è la freccia ferma oppure al roulette in cui c'è anche la pallina che si sposta ma dal punto di vista probabilistico sono la stessa cosa Ok? quindi dobbiamo ragionarcelo un pochino in questo modo mi serve la somma dei pesi una volta che ho la somma dei pesi estraggo un numero casuale tra 0 e la somma dei pesi e poi vado a vedere qual è la probabilità cumulata, sto ragionando sulle distribuzioni cumulative di probabilità, se volete vedervelo è un grafico in cui ho la probabilità del primo, la probabilità del secondo, la probabilità di tutti e tre, e sto estraendo un valore casuale R. Questo è il grafico di densità di probabilità cumulativa, in cui ho G1, G2 e G3. E quindi ogni volta che passo all'elemento successivo, sommo no? questo gradino è la probabilità eh, puntuale di ciascun evento. E invece la, line la linea spezzata mi dà la probabilità cumulativa che si verifichi quell'evento o uno di quelli precedenti. Tradotto in codice, devo appunto calcolarmi la somma S di tutti i pesi, estrarre un numero casuale R tra 0 e S, e poi andare a vedere r quando eh, confrontarlo con tutte le somme parziali 1, 1 più 2, 1 più 2 più 3 eccetera e fermarmi quando trovo un r che sia maggiore eh, del quando trovo scusate una somma delle probabilità che sia maggiore del mio r che quindi vuol dire che ho eh, intercettato l'r col mio grafico di densità di probabilità non densità, di probabilità cumulativa. Ok? Allora, in Java, alla fine significa che devo farmi due loop, due piccoli cicli, in cui a questo punto io devo calcolarmi, calcolo la somma dei pesi, dei pesi degli adiacenti, chiamiamola S. Poi estrae il numero casuale tra 0 e S e poi confronta il numero casuale, il numero casuale R, confronta R con le somme parziali dei pesi. Ok? Allora, qui eh, cambia gene. Qui dobbiamo eh, calcolare la somma dei pesi adiacenti, ci serve il grafo, perché dato il gene G, devo sapere quali sono i, i geni adiacenti e quali sono eh, i, i pesi degli archi corrispondenti. Allora, poiché mi serve il grafo, devo aggiungerlo, come qualcuno di voi l'ha già visto prima, eh, nel modello del mondo, o no, nei parametri di input private graph di jeans default weighted edge importiamo graph da grafo e lo importiamo da jgraph t e questo vorrà dire default weighted edge anche va importato questo vorrà dire che nel mio costruttore mi serve un parametro in più che sia il grafo graph genes default weighted edge grafo e dovrò ovviamente salvarlo anche qua, dis.grafo, uguale grafo ok, quindi me lo sono fatto passare dal modello eh e me, eh, me lo memorizzo tra i miei parametri di input e adesso che mi serve lo uso qua nel mio metodo di cambia gene quindi avrò la somma s double s uguale 0 e vado ad analizzare tutti gli archi adiacenti a g g è l'arco su cui è il gene che stiamo studiando adesso andiamo a vedere quali sono i suoi adiacenti quindi for default weighted edge e non confondiamo E come, ev, come evento con l'edge, fatemi scrivere edge per esteso, perché altrimenti E si confonde con l'evento. È vero che l'evento l'ho chiamato EV, ma ci sono troppe cose che si chiamano con la equa. Allora, diffusa what edge lo prendo come grafo. Edges of G, quindi per tutti gli archi che sono incidenti su G, qui non mi serve outgoing o incoming perché l'arco non è orientato, quindi è più semplice così, non devo distinguere, eh, sommerò a, a S il peso di questo arco, quindi dis.graph.getEdgeWait di edge. E quindi ho il mio valore di S della somma dei pesi. Fatto questo, estrai un numero casuale tra 0 else, che è niente di più facile, double r uguale mat.random per s okay. mat.random mi dà un numero casuale tra 0 e 1 se lo moltiplico per s mi darà un numero casuale, un numero reale, eh, non intero, casuale tra 0 e s 0 compreso s escluso per come funziona il random e a questo punto devo confrontare R con le somme parziali dei pesi quindi restituire come gene nuovo il primo gene che mi soddisfa la disuguaglianza quindi jeans chiamiamo nuovo inizialmente lo metto a null e poi vediamo se riesco a trovare un gene che mi soddisfa, dovrò sicuramente trovare un gene che soddisfa la disuguaglianza, eh, andando di nuovo a fare la stessa operazione sugli archi, quindi mi vado a prendere di nuovo tutti gli archi che escono da G per ciascuno di questi devo fare la somma cumulativa, quindi mi serve un double eh, somma che parte da zero, vado a sommare il peso di questo arco, quindi somma più uguale, incremento il peso di questo arco e finora sembra che stia facendo la stessa cosa ma in realtà adesso vado a confrontare se eh, la somma è maggiore di R quindi la prima volta confronterò la, la, la, la prima somma parziale è il peso del primo arco se questo peso del primo arco è già maggiore di R R vuol dire che R era così piccolo che mi va già bene il primo ok, allora scelgo come nuovo uh, che cosa? proprio questo uh, gene che sta all'altra parte dell'arco quindi graphs.getOppositeVertex grafo arco edge uh, vertice di partenza g e, e basta, break L'ho trovato, non devo cercarne altri, esco da questo ciclo. Altrimenti vado avanti col ciclo. Vado avanti col ciclo e eh, al secondo giro avrò un valore di somma che è maggiore, che è più grande. Al terzo giro avrò un valore di somma che è ancora più grande. Prima o poi questo valore di somma diventerà più grande di R. Okay. Poi potete scrivere somma maggiore di r, oppure come Mario mi dice, ma usa minore, dovrebbe essere r minore di somma. Eh, noi abbiamo parlato prima di minore perché confrontavamo eh, r minore della somma dei valori. Okay? Mm, è, è uguale. R rimane fermo, l'importante è che capiamo che r rimane fermo, cioè il numero casuale che ho estratto qua, e la somma via via si incrementa. Allora, la somma partendo da 0 parte da un valore che è più piccolo di r, è sotto r, poi r rimane fermo e la somma via via cresce. Appena la somma diventa più grande di r, oppure se volete r diventa più basso della somma, ho trovato il gene. E qua mi ero dimenticato la prima volta che ho usato questo esercizio, questo break, per cui alla fine mi trovavo sempre l'ultimo, perché continuavo ad andare avanti su, su somme sempre maggiori. Se la matematica non è un'opinione in realtà questo, questa somma dovrà diventare prima o poi maggiore di r perché eh, il numero casuale, cioè la, il valore massimo a cui può arrivare questa somma è proprio s che abbiamo appena calcolato un attimo fa e, eh, e questo numero casuale s è sicuramente minore di s magari minore di poco ma è minore di s quindi alla peggio all'ultima iterazione lo, lo deve trovare. Uh, Giuseppe ci ricorda nella chat che questo può funzionare solo se questo signore esiste cioè se il, il vertice di partenza è un vertice che ha almeno un adiacente mm? altrimenti l'intera simulazione non ha senso in questo caso Ok, quindi uh, per verificare questo caso io lo verificherei eventualmente direttamente nel costruttore mm? o no, guarda tu mi hai chiesto di simulare una situazione, ma questa situazione non ha senso, perché il, il, il genere di partenza, il vertice di partenza che mi hai dato, non ha adiacenti, quindi cosa vuoi che ti simuli? Se invece sono riuscito, il, il vertice di partenza è a posto, allora poi da lì in avanti non ho problemi, perché se ha almeno un arco, alla peggio ho, ho due vertici, che, e gli ingegneri andano avanti e indietro tra questi due, ma comunque qualcosa sto simulando. Quindi, giustamente Giuseppe, è, un, è, un, è, un, è, un, è una condizione importante da controllare, io non la controllerei qui, che ormai la simulazione è partita, me la controllerei nel costruttore, adesso dobbiamo aggiungere sicuramente controllo. Okay? Uh, però, prima di cambiare contesto, uh, perché se no ci dimentichiamo, ho trovato il gene nuovo, devo schedulare l'evento, devo aggiornare a questo punto ciò che so del mio sistema, so che il certo signore al tempo t è passato a studiare un gene diverso, e quindi il mio gene studiato per eh, l'ingegnere N-Inge sarà nuovo l'autocompletamento l'ha fatto, fatto giusto al primo colpo quindi imposta il valore per l'ingegnere N-Inge che era quello dell'evento no, che abbiamo estratto e imposta che questa persona da adesso in avanti sta studiando il gene nuovo e poi ci ripensiamo tra un mese quindi poi ci riprendiamo tra un mese, è esattamente di nuovo questa aggiunta dell'evento alla coda. Ok? E ora tutti il maneggiamento delle probabilità? Questo vale sempre, eh? ogni qualvolta, l'abbiamo fatto con calma qui, eh, perché ogni qualvolta trovate un esercizio in cui ci sono tante probabilità diverse, soprattutto... In questo caso quando non sai quante sono, no? perché se tu ci, ci fossero quattro casi possibili ti fai, le so ti fai i calcoli delle soglie a mano e va bene, fai quattro disuguaglianze. Ma qui sono in numero ogni volta variabile, allora ci serve un meccanismo generale per poter gestire e questo, questo è questo meccanismo generale. È un po' antipatico perché devo fare due volte la somma, perché la prima volta mi serve il totale, le altre volte successive invece mi, serve, mi servono i parziali, però insomma ci possiamo, possiamo sopravvivere una volta che abbiamo capito il meccanismo. Um, allora andiamo ad aggiungere il controllo per far contento Giuseppe no in realtà per far contento il simulatore quindi quando nel simulatore ah me ne accorgo nel run uh, allora perché nel simulatore in realtà potrei già vederlo ma il costruttore non può non può ritornare un valore mamma mia, mi avete messo in un casino perché il run non ritorna neanche lui un valore eh, possiamo fargli ritornare un boolean che mi dica ad esempio no, facciamo una cosa più pulita eh, questo simulatore non può funzionare se il, il vertice di partenza è, ehm, è isolato allora io me ne accorgo subito qui, prima di inizializzare la coda degli eventi e altre cose controlliamo se, il, eh, .grafo, se nel grafo il, il grado del vertice di partenza fosse 0, mi rifiuto di partire e allora genero un'eccezione, le eccezioni sono fatte apposta, eh, per catturare condizioni in cui io ho chiamato un metodo, e in realtà non, quel metodo non lo dovevo chiamare, allora new, eh, mi sembra che ci sia un nome, potete chiamarla come volete, ma mi sembra che ci sia un illogar argument exception, che mi piace, eh, in cui dico, cioè, mi hai chiamato con un argomento che non va bene, eh, il grafo di partenza, vertice, Partenza isolato. Poi nel model andrò a catturare questa eccezione. Ah, mi sembra il modo più pulito di segnalarlo. Se mi chiami con quello, io ti gioco un'eccezione e allora eh, poi pensaci tu, ecco caro model, come gestire questa eccezione. Ma io non vado avanti, cioè non mi lascio costruire. Ehm... Allora, rispondiamo alle domande in ordine, perché sono arrivate un pochino. Mattia mi dice, non bisogna mettere somma maggiore o uguale a R. Fammi ci pensare. Uh, somma maggiore o uguale a R. Allora, pensiamo al caso dello 0. Sì, sì, forse sarebbe più corretto. Adesso che in realtà con i numeri reali l'uguale è sempre un po' evanescente però se per, per assurdo il random mi, mi, de, mi desse esattamente il valore di 0 o il valore di 1 uh... no, no, no eh, allora, sarebbe il maggiore perché immaginiamo di avere esattamente 0,77 nel nostro esempio, che saltasse fuori esattamente 0,77 e l'r fosse esattamente 0,77, allora devo già prendere il gene 2, perché con lo 0 ho preso il gene 1. Quindi praticamente questi intervalli sono intervalli chiusi all'inizio e aperti alla fine. Sono tutti intervalli in cui il punto di partenza, ad esempio lo 0, è compreso e il punto di arrivo è escluso, perché il punto di arrivo è compreso nel punto di partenza dell'intervallo successivo. Quindi è più corretto mettere il minore proprio perché l'ultimo, poiché eh, r è sempre minore di s per come funziona random e l'ultimo intervallo sicuramente ha il, vertice, ha il punto di arrivo escluso e quindi per, per correttezza devo fare ragionare su tutti gli intervalli considerando il punto di mezzo, il punto diciamo di un passo da un intervallo all'altro come appartenente all'inizio di quello dopo, non alla fine di quello prima, quindi per questo il maggiore mi sembra più corretto poi, ehm, no, no, R non può essere uguale a S perché ehm, random ti restituisce un valore tra 0 e 1, 0 compreso, 1 escluso. Se c'è 0 funziona, no, perché non deve funzionare? Perché lui fa prima la somma e poi il confronto. Quindi alla prima iterazione lui fa la somma del primo intervallo, e questo intervallo sarà diverso da 0. E quindi questa somma, la prima volta che faccio il confronto, è maggiore di 0 strettamente. Se fosse zero vuol dire che quell'elemento ha una probabilità zero di uscire, cioè non deve uscire mai, e quindi sarebbe giusto che io lo saltassi e andassi a quello successivo. Ok? Poi, quando ragionate sulla probabilità, il mal di testa è assicurato, eh? questo non ce lo toglie nessuno. Ok, poi c'erano altre domande sul gene isolato, Simone mi chiedeva, alla fine della simulazione non si avrebbero semplicemente tutti gli ingegneri che studiano quel gene lì? In teoria sì, eh, il problema è che quando faccio questi edges of mi salta fuori un null quindi in teoria sì, nel senso che alla fine questi ingegneri non si possono spostare in realtà sarebbe, ci sarebbe un po' di contraddizione perché al 70% cambio geni ma se poi non posso cambiare geno quel 70% lì che cos'è? cambio in me stesso, non, non, ha, non ha tanto senso dopo che mi hanno detto che il grafo non deve avere dei self loop allora vi sto dicendo cambio e quello futuro sono sempre io ma nel grafo il self loop non ci deve essere, è un po' incongruente sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista operativo perché questi edges off se... se se il grafo è, è, è, è vuoto e quindi questa somma qui fa 0 con una probabilità cioè un po' tutto del genere qua dentro no? e poi soprattutto non troverò mai nessun nuovo perché non lo posso trovare tra gli adiacenti il gene stesso dovrei prenderlo come ulteriore caso particolare da simulare, non mi salta fuori da questo codice perché il codice può prendere nuovo solo tra gli opposite e se gli opposite non ci sono in realtà in questo ciclo non, in realtà in questo ciclo non entro mai e quindi arriverò qua con un nuovo uguale a null. Dovrei gestirlo come caso particolare. Però, poiché è un caso particolare solamente alla via della simulazione, che a quel punto la, la, il risultato già lo so, nessuno si muove, nessuno può fare nulla, preferisco bloccarlo a monte. Ehm, poi abbiamo... aspetta, c'è altre domande. Eh, Giuseppe diceva, il controllo potremmo metterlo nel model prima di scomodare la classe simulatore, una cosa, sì Simone, una cosa, scusami Giuseppe, una cosa non esclude l'altra, nel senso che il model dovrebbe chiamare il simulatore solo quando è sicuro che quel vertice di partenza eh, abbia degli adiacenti e quindi magari ci mettiamo una bella if, ma in più il simulatore si autoprotegge, diciamo guarda se mi chiami con una schifezza io scappi che non faccio niente, okay? Quindi a questo punto starà al model decidere se fare un controllo prima, e quindi eventualmente non chiamare il simulatore, oppure non fare il controllo e andare a fare il catch dell'errore. Oppure tutte e due le cose, per carità, no? nel senso che io faccio il controllo e poi magari c'è una modalità di errore a cui, il mod a cui il model non aveva pensato, ma il simulatore si ritrova a dover gestire. Una cosa non esclude l'altra, questa classe simulatore eh, diciamo così, è capace di autoproteggersi anche se il model fosse distratto o se il modello che facciamo noi oggi è perfetto, ma domani magari qualcun altro richiama stessa, la stessa classe da un altro model, e, e non è così, diciamo così attento a questo dettaglio, quindi eh, sì, ma non è in esclusione quello precedente. Eh, poi le somme zero. Uh, ok, allora uh, la, la risposta che ha dato Simone, se sì, in quel caso particolare costruisco un risultato ad hoc no? uh, con, con un, un gene solo e tutti gli ingegneri lì, non so quanto sia diciamo così, conforme al, allo spirito della simulazione che dobbiamo fare. No? Uh, però in realtà, scendendo, mettiamo in piedi diciamo così, in contesto d'esame, qui questo caso particolare non è contemplato, non c'è scritto cosa dovete fare nel caso dei genere in cui il, il genere di partenza sia isolato e quindi qualunque cosa facciate va bene, okay? Perché non è previsto eh, esplicitamente dalle specifiche. Ok. Eh... Funziona questa cosa? Non lo sappiamo, non lo sappiamo finché non la richiamiamo dal, dal model da controller e poi fino a quando non riusciamo a costruire il risultato che serve all'utente. Uh, rispondiamo ancora a Manuel che mi chiede ancora un dubbio sulla probabilità ma perché nel primo mat.random mi ha messo minore non minore uguale uh, allora questo primo mat.random era questo qua la linea 69 questo è 0,3 ok allora noi vogliamo che al 30% manteniamo il gene quindi andiamo da 0,000 a 0,2999 allora quello è il 30% l'else mi cade dallo 0,300 quindi 0,3 è già fuori a 0,999 che è il massimo valore che mi dà mat.random ok? il random lo metto dal lato del minore ma non è diverso perché anche qui il random l'r l'ho messo dal lato minore e la soglia l'ho messo dal lato maggiore. È solo che l'ho scritto al contrario e vi ho mandato in palla, scusatemi. Anziché scrivere r minore di somma, ho scritto somma maggiore di r. Però il numero random è sempre minore della soglia, e non minore uguale, perché la soglia prende già... il valore specifico della soglia sarebbe già relativo all'intervallo successivo. Il mm? eh, prossimo anno imparerò a non scrivere r al contrario. C'è cioè, la parte diversa del... Allora, cosa ci manca ancora da fare? Eh, ci manca sicuramente di chiamarlo dal model, ma questo è veloce, e ci, e ci manca di eh, calcolare il risultato. Identificare quali geni sono in corso di studio e il rispettivo numero di ingegneri ad essi associati. Ah, qui c'è la mappa famosa, che dato un gene mi dice il numero di ingegneri. Allora la possiamo costruire qui. Nella simulazione ho usato una lista perché mi sembrava più comodo, ma chiaramente nel risultato... Mi serve poi un metodo alla fine, public, che mi istituisca una mappa che per ogni gene studiato, map, la genes, mi dica quanti lo stanno ingegneri. In questo momento lo stanno studiati, quindi get geni, studi geni studiati. Questo sarà da chiamare ovviamente la fine della simulazione java.util.map, eh, creiamo un risultato qua, studiati, uguale new hash map. punto e virgola, e a questo punto ci andiamo a scandire la nostra lista. E eh, degli ingegneri e incrementiamo le posizioni della mappa. Quindi, for di nuovo n -ing uguale 0, n inge minore di dis.totale ingegneri. Potrei anche fare un loop sull'array list, ma poi mh, ho difficoltà a trovare il valore dell'indice um, n inge più. più. cosa faccio qua dentro int cosa faccio qua dentro eh, vado a controllare se quell'ingegnere ah no, vado a controllare il gene come il gene studiato da questo quindi this gene studiato dal certo ingegnere quindi questo gene qua c'è già nella mappa se c'è già lo incremento se non c'è ancora lo aggiungo ok? quindi if uh, studiati punto key di g se lo contiene già devo incrementare quindi studiati punto put g studiati.get g più 1 altrimenti lo devo creare studiati.put g,1 no? quindi classica mappa che è usata come batteria di contatori e poi ritorno i studiati allora questo è tutto ciò che serve al model il model creerà il simulatore chiama il metodo run e chiama get geni studiati che poi è il risultato che serve al controller Okay? Quindi qui ho scandito l'array, è andato a vedere per ciascun gene, vado a incrementare semplicemente il contatore che dice quanti, da quanti. E in questa mappa eh, finiranno solo ed esclusivamente i geni che, che, che compaiono almeno una volta nella lista. Salgo nel modello e quindi creo un metodo public eh, che mi ritorna questa mappa che ce l'avevo ancora nel control C, quindi ce l'ho qua al volo, uh, simula ingegneri, questo riceve dal controller il gene di partenza e il numero di uh, ingegneri n, g, chiamiamolo start, non g. Allora in questo caso che cosa fa il controller? Qui siamo nel model, eh? il model crea il simulatore, simulator sim uguale new simulator, col genere di partenza, il numero di ingegneri e un riferimento al grafo, quindi il simulatore non lo può chiamare direttamente il controller ma devo passare dal model se non altro perché il grafo eh, lo conosce solamente il model e eh, non il controller simulator.run e poi ritorno simulator.getgeni studiati e lo restituisco al mio controller. Se vogliamo, qua possiamo fare il controllo, il try catch che dicevamo prima, visto che sappiamo che mi può dare un'eccezione, possiamo mettere tutto qua dentro, catch, illegal argument exception e allora in questo caso ritornerò un null quindi catturo l'eccezione in modo che non mi stampi i messaggi d'errore ma ritorno al chiamante null al controller un null e così il controller può gestire l'errore e stampare un messaggio d'errore opportuno qui sto andando a fare il catch di quel throw che ho fatto nel costruttore del, del simulatore controller saliamo ancora di uno, do simula, beh, a questo punto semplicemente devo prendere jeans di start dalla combo eh, punto getValue, Dovrò prendere il numero dalla eh, text eh, dalla casa di testo. Quindi integer.parseInt di eh, txting.getText, ing.getText Beh, qui devo fare il controllo degli errori, ma mi concedete di farlo dopo, perché siamo sul, cioè, sul finire del tempo. E a questo punto avremo un, un maps, genes di integer, geni studiati, che possiamo chiedere al modello get geni, ah simolo ingegneri. Dove start è il grafo e n è il numero di ingegneri. Okay. E a questo punto, se eh, studiati a null, allora diciamo: eh, txt result append text, errore, il gene selezionato è isolato. Barra N. altrimenti vabbè, faremo un cicletto per andare a stampare il contenuto di studiati quindi for jeans g che sta dentro studiati punto keys set uh, txt result append text allora, devo stampare il numero del gene e il, um, il numero di ingegneri che lo studiano. Ok? Quindi avrò G, il numero del gene più spazio, il numero di ingegneri che sarà uh, studiati, punto get di G e a capo. Allora, sono d'accordo con lo scambio di messaggi tra Beatrice e Mario, nel senso che eh, Geni Studiati la calcolo solamente a, a partire qua, eh, scusate, nel, nel simulatore, Geni Studiati la calcolo solamente quando viene chiamata questa funzione, e quando viene chiamata eh, andrà a leggere dis.gene studiato, che è la fotografia al mese corrente, e visto che la chiamo alla fine della simulazione mi darà la fotografia all'ultimo mese. Quindi non, tutti i geni che sono stati studiati in passato ma non vengono più studiati nell'ultimo mese non ci saranno qua. Um, allora, un attimo con calma. Proviamolo e poi... Eh, perché non è detto che sia giusto. Che non ci siano degli errori. Crea grafo. Prendiamo questo che sappiamo che è degli adiacenti, Mettiamo 10 ingegneri. Simulazione 5.5 Simulazione 8 o 2, Ovviamente essendo stocastica la simulazione Prendiamo un altro che abbia magari più di due adiacenti Oppure questi qua ne hanno uno Ecco, questo non ha nessuno Se faccio la simulazione mi dà l'errore Il gene è isolato Volevo trovare uno che avesse più di due adiacenti Per vedere un po' se... Eccolo qua, ad esempio Questo qui che ha tantissimi adiacenti Faccio la simulazione e mi, e mi dice che ci sono, gli scienziati sono distribuiti in questo modo, 3, 1, 2, 2. Se proviamo a mettere 100 scienziati, qui manca una riga, un messaggio di separazione. Se mettiamo 100 scienziati vediamo che ci sono divisi tra più geni in, in quantità diverse. Okay? Mi manca solo eh, per capirci qualche cosa un messaggio davanti, altrimenti non riusciamo a decodificare. Uh, mettiamo qua un messaggio risultato simulazione così riusciamo anche a capirlo allora le varie classi, rivedere una classe e l'altra adesso vi faccio push tra un attimo quindi ve le potete guardare con calma uh, event contiene solamente il tempo t e eh, il numero di ingegnere e niente di più Uh, Mattia mi chiede, all'esame se siamo corti con i tempi possiamo creare i metodi di simulatore direttamente nel model? Sì, sicuramente sì, io ho fatto una classe simulatore a parte per non incasinarmi ma uh, potete tranquillamente usare, fare direttamente quei due metodi, il limit e il run dentro, dentro il modello, non c'è nessun problema non fateli nel controller questo ovviamente uh, ok Giuseppe mi chiede come avrei scritto il codice nel controller se al posto dei controlli si disabilitavano i bottoni e avrei eh, usato una set disabled true o set disabled false. Eh, All'init all del controller avrei messo eh, un set disabled true dei, dei vari bottoni, quindi all'inizializzazione del controller i bottoni ci sono ma sono tutti disabilitati e nel metodo di crea grafo avrei messo un set disabled false. Qui non sei più disabilitato e quindi ti posso premere non lo farei adesso per non eh, diciamo così, rubare tempo alla fine della lezione eh, se volete lo possiamo vedere diciamo così, a parte, offline eh, facendo una modifica a, al testo una, un piccolo brancetto piccolo in cui si, si, si gestisce in modo diverso ok, eh, vi faccio un push così lo, lo potete guardare con calma poi come sempre se avete domande siamo eh, a disposizione eccolo qui e master entra con mesh parte 2 parte 2 completa non l'abbiamo testata tantissimo l'abbiamo testata un po' in fretta mancano ancora i controlli che aggiungo poi offline quando chiudo la lezione così faccio ancora un altro push con qualche diciamo, controllo in più di pulizia e con questo diciamo che abbiamo finito anche questa lezione abbiamo finito il corso Uh, vi rubo ancora un minuto per una, una raccomandazione beh, oltre al fatto che dovete compilare il questionario CPD, se no comincio a rapiarmi ehm, o intristirmi che è equivalente. all'esame cercate di fare le cose semplici ok uh, keep it simple no? mettetevelo come motto uh, anzi il motto sarebbe kiss, come bacio Kiss, keep it simple stupid sarebbe ma non mi permetterei mai di darvi eh, il tributo dello stupid quindi lasciamolo con, con una S sola keep it simple cercate di trovare le soluzioni più semplici adottare le soluzioni più semplici non andate a incasinarvi quando non è effettivamente necessario Ok? non c'è un premio o un punto in più se fate le cose contorte ovvio trovare la cosa più semplice a volte è più difficile che non buttare giù la prima cosa che viene in mente poi dopo ne aggiungi un pezzo poi dopo la fai ancora più contorta. eccetera eccetera cercate di combattere la tensione che c'è, l'istinto eh, che c'è di fare la, una cosa e poi complicarla. Ecco, se vedi che sta diventando troppo complicata, fermati un attimo e pensa se c'è un modo più semplice. Perché tante volte purtroppo vedo qualcuni, alcuni che si perdono un pochino perché fanno dei castelli eccessivamente complicati quando magari la soluzione è vera, se ci pensi un attimo in più o valuti due o tre soluzioni alternative, magari è più semplice, non sempre, eh? nella vita non sempre c'è la soluzione semplice che funziona, ma perlomeno cerchiamola, ecco. quindi cercate veramente di dedicare del tempo a pensare, semplificare, partire dall'essenziale, la gestione dell'errore, fatela anche per ultima, fatela come ultime cose, nel punto 1 è più essenziale perché fa parte delle eccezioni delle che vengono valutate, ma nel punto 2 eccetera, concentratevi più sull'algoritmo, poi se vi rimane tempo alla fine potete abbellire, mettere messaggini d'errore, giocare sull'estetica eccetera eccetera, però l'importante è quello che andiamo a verificare ovviamente, è la correttezza dei risultati e la correttezza dei ragionamenti fatti, quindi su queste cose cercate di concentrarvi, non tanto sul, sugli orpelli o sulla... Eh, sull'aggiungere anche quest'altra cosa che nel testo non era richiesta e allora per chi te lo fa fare ok eh, non ho altro e non vi rubo altro tempo le nostre 100 ore insieme le abbiamo, le abbiamo trascorse spero piacevolmente e spero che altrettanto piacevolmente per voi sarà l'esame nel senso che è sempre uno stress ma speriamo che diciamo così, chi ha preparato chi ha seguito eh, i laboratori, credo che non dovrà trovare grosse difficoltà perché come avete visto la tipologia degli esercizi è abbastanza chiara, e abbastanza definita. Ci vediamo il 30 giugno, vi prenotate qualche giorno prima e noi vi daremo poi indicazioni su quelli che sono i turni, i dettagli, sempre tutto via, via il solito canale Telegram. Grazie di tutto e arrivederci all'esame. Ciao a tutti!